Velocemente Presidente, già avevamo prima anticipato l'emendamento eh, diciamo nella discussione generale, di fatto si tratta di una, eh, un riordino eh, dal punto di vista anche eh, dire temporale, eh, delle modalità con le quali eh, potranno essere eh, presentate, ma non sarà diciamo soltanto quella comunque la modalità, comunque presentate e poi ascoltate eh, le osservazioni eh, o comunque i contributi da parte delle consulte. Si tratta ovviamente di un emendamento che è volto a garantire appunto e a conservare questa architettura e comunque eh, degli strumenti che abbiamo portato avanti e che stiamo portando avanti e, e da questo punto di vista insomma anche quella di prevedere questo termine e quindi collegarlo ci pareva sicuramente adeguato anche per cercare di garantire comunque un buon andamento dell'iter dei vari leader eh, deliberativi che potranno comunque eh, svolgersi insomma, eh, nel momento in cui la eh, segretariato o comunque la segreteria generale potrà mandare e trasmettere queste proposte anche alle eh, consulte. Grazie.